Perché non c'è niente di peggio che fare della propria passione un lavoro? Intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare poi sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. In questo video cerco di andare un po' controcorrente, siamo abituati a sentirci dire, ah, Faccio della, mia, della passione il mio lavoro, faccio il lavoro che ho sempre sognato, ce la puoi fare eccetera eccetera. In realtà non sempre è così o soprattutto non sempre è così bello come può sembrare, soprattutto dall'esterno. Ecco quindi alcuni motivi per cui fare della propria passione un lavoro non è esattamente il massimo della vita. Prima di tutto perché si può perdere la passione. Quando sei costretto a fare qualcosa perché è il tuo lavoro a questo punto ci sono tante dinamiche che vengono prima della passione dalla più semplice dover portare uno stipendio a casa tutti i mesi o comunque un incasso a tutte le circostanze accessorie che fanno perdere l'entusiasmo, la voglia, la passione per una determinata attività a maggior ragione se si tratta di un'attività artistica. Perché gli aspetti più tecnici, economici e quant'altro rischiano di far venire meno tutto quello che è legato alla passione e alla creatività. Poi, non sempre il lavoro è come ce lo siamo immaginati: non sempre fare un'attività significa fare quello che ci si prospetta e. Entrando ancora più nel dettaglio, parlando di musica, non sempre ti è concesso, diciamo così, di fare la musica che vorresti fare, e allora sei lì, vicino a quello che vorresti, a quello che sogni, ma altrettanto lontano. Se sei un appassionato di musica rock, devi suonare in un'orchestra, è vero che fai musica, ma la musica è veramente di tutto un altro tipo, e peggio ancora se sei un appassionato di musica rock e devi suonare una cover band di qualche tipo, anche generalista, per campare. Ecco che la passione del fare musica rischia di andare a farsi benedire in questo caso. E per i DJ, se sei appassionato di musica da club e devi suonare nelle discoteche o ai diciottesimi, è evidente che è molto diverso il tipo di musica e il tipo di lavoro. E a un certo punto in questi casi rischia di essere veramente forte la frustrazione perché sì ok stai facendo quello che ti piace ma non nel modo in cui ti piace. Poi ci sono tutti gli aspetti accessori del lavoro che quando lo fai per passione diciamo così o li dimentichi o li tieni da un lato anche la semplice amministrazione anche semplicemente dover far tornare i conti, fare le fatture, tutte queste cose qui quando fai il professionista se ne farebbe volentieri anche a meno e se non puoi permetterti un manager o una segretaria devi comunque riuscire a farli da solo e allora forse forse si stava meglio quando non era l'unica attività, l'unico lavoro, quando lo facevi da studente o quando lo facevi semplicemente avanzatempo. Se fare musica è una valvola di sfogo, o per la tua attività come operaio, dipendente, quello che è, o anche se sei un dirigente d'azienda che stacca la spina e mette un po' di dischi, è molto diverso l'approccio, è molto più divertente e anche meno stressante, anzi è un antidoto allo stress. Quando invece è il tuo lavoro, ti porti dietro tutto quello che è il carico di stress di un lavoro qualsiasi, diventa controproducente da un certo punto di vista. Ultimo ma non meno importante è il discorso legato ai soldi e ad averne bisogno. Se fai qualcosa di artistico creativo senza il bisogno dei soldi il tuo approccio è molto diverso, molto più rilassato e lavori molto meglio. Quando invece lavori e cerchi di Concludere gli accordi perché hai bisogno di lavorare diventa tutto più difficile, più complicato e anche più impegnativo. Non significa che non si deve lavorare per i soldi, nessuno lo dice anzi, non c'è niente più sbagliato. Però, quando devi portare i soldi a casa per arrivare a fine mese riuscire ad essere rilassati, riuscire a non aver bisogno di fare una serata, avere qualcosa che ti fa mantenere e poter scegliere se lavorare oppure no è una gran fortuna per chi se lo può permettere. Quando invece non te lo puoi permettere diventa veramente difficile e anzi dall'altra parte ci se ne può approfittare perché sai che in qualche modo devi portare soldi a casa. In definitiva a cosa serve questo video? A scoraggiare chi vuol fare musica nella propria vita? Decisamente no, anzi tutto il contrario. Però se vuoi portare avanti la tua passione nella musica, non necessariamente il tuo obiettivo deve essere fare il professionista. Perché ci sono tutti questi rischi a cui si incorre. La passione da sola non basta. È una componente fondamentale, è necessaria ma non è sufficiente. Perché ci sono tutti quegli aspetti legati al lavoro che devono essere presi in considerazione. Ultimo ma non meno importante, se fai l'artista in Italia, ma non è che sia tanto meglio in tutto il resto del mondo come, come ci dicono, devi sempre in qualche modo dimostrare di valere qualcosa, devi sempre in qualche modo dimostrare di non essere un per di giorno, devi sempre in qualche modo dimostrare che la tua professione ha una dignità. E questo alla lunga può essere molto stancante e molto logorante. Può essere quindi conveniente cercare di essere prudente da questo punto di vista e fare il passaggio a professionista solo quando è veramente necessario, solo quando sei apprezzato per qualche motivo e quindi puoi tirar fuori il meglio da questo fatto e poter gestire al meglio il tuo tempo e la sua passione. Concludo con una delle massime che preferisco. Il DJ non lo si fa per passione, ma con passione. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima.